Salve. Oggi vi faccio vedere come trasferire un'immagine su conchiglia. Abbiamo bisogno di qualche prodotto. Il transkrilla, una bella conchiglia, l'effetto sabbia, dei pennarelli acrilici e naturalmente pennelli, spatola, forbice e matita per lavorare bene. Ci siamo scordati la cosa più importante, la fotocopia della foto fatta con una stampante laser iniziamo a lavorare la nostra immagine bisogna sempre tenere i bordi intorno alla foto e iniziamo con la prima mano di Transkrill lasciamo asciugare bene 20 minuti seconda mano in verticale per questa tecnica usate un pennello piatto e sintetico di buona qualità ma non troppa perché il prodotto comunque lo rovina, lo rovina molto. <ride> l'ultima mano e adesso lasciamo asciugare un minimo 24 ore è passato un giorno su un supporto in plastica e un po' d'acqua tiepida iniziamo a togliere la carta dalla nostra pellicola in plastica Vi potete aiutare con un pennello con la spugna. Lasciamo l'acqua 5 minuti, così la carta diventa bella morbida ed è più facile da togliere. Possiamo mettere l'immagine sotto l'acqua corrente, così togliamo tutti i pezzettini di carta e poi, molto importante, la lasciamo asciugare in uno strofinaccio di cotone, mai sulla plastica. Sempre con il trascrill incolliamo l'immagine dopo 24 ore inizio a fare la finizione della mia conchiglia uso dei pennarelli acrilici dopo qualche ritocco utilizzo questo effetto sabbia che potete trovare nei negozi di bricolage una spatolina o un cucchiaino in plastica se non l'avete che la sabbia è secca e possiamo fare gli ultimi dettagli ricordatevi di verniciare bene e soprattutto a prestissimo con Arubi, ciao ciao!